Grazie Presidente, eh, bene, eh, come si può notare insomma, da, semplicemente dalla lettura dell'oggetto della mozione si, si richiede all'Aula di esprimersi, appunto, di eh, richiedere al, al, al Sindaco e agli assessori competenti una valutazione su quello che è un provvedimento che è stato apparentemente richiesto eh, dal tavolo pubblico e eh, dal tavolo della sicurezza. Il tavolo della sicurezza che, eh, per, appunto, L'Aula si è riunito a fronte, eh, successivamente ai tragici fatti di San Lorenzo, eh, eh, di Desiree Mariottini, che tutti quanti insomma, ricordiamo che anche quest'Aula ha commemorato, in cui appunto, da, quale, da quello che sembrerebbe, a fronte di questa riunione del tavolo Pubblico della Sicurezza, so, siano stati richiesti dalle varie istituzioni presenti a questo tavolo, perché per chi non lo sa è come se fosse una sottospecie, insomma, con una funzione differente, però il senso è sempre quello, una sottospecie di conferenza dei servizi tra i vari enti competenti che appunto devono deliberare, appunto devono ehm, provvedere a suggerire all'ente competente di ad adottare i provvedimenti in termini di sicurezza in casi eh, specifici oppure in casi di urgenza e via dicendo. Bene, tra... I vari punti emarginati da una nota del gabinetto del sindaco che appunto non fa nient'altro che riepilogare quelli che sono gli esiti e le risultanze di questo tavolo pubblico di sicurezza, sono stati richiesti l'adozione di nove provvedimenti, eh, tra, i vari nove, tra questi nove provvedimenti il nono è appunto quello che si legge la richiesta di eh, eh, riapertura al traffico veicolare di Piazza dell'Immacolata nel quartiere San Lorenzo appunto, attualmente pedonalizzata, affronta le richieste da parte le forze di polizia territorialmente competenti di cui allega copia. Bene quindi così messa insomma sembrerebbe che comprensibilmente a, ad esito della, del tavolo della sicurezza al tavolo della sicurezza, ehm, si sia, insomma, le forze di polizia abbiano richiesto di riaprire al traffico veicolare la piazzetta di San Lorenzo, piazza dell'Immacolata. A ben vedere però, da, da quanto mi è stato possibile, eh, vedendo poi gli atti che sono stati allegati a tale richiesta, che sono fondanti, che sono alla base di questa richiesta, diventa un po' più complicato. Perché ovviamente se fosse realmente una richiesta della Questura, così come, e qui mi, mi preme sottolinearlo, così come è stata la proroga dell'ordinanza anti-alcol in piazza dell'Immacolata, dell che non è stata una determinazione di questa amministrazione ma è stata una richiesta vincolante dell'ente competente in materia di pubblica sicurezza, cioè quella eh, de eh, sia della prefettura e della Questura, di estendere appunto questa ordinanza anti-alcol, in questo modo... È stato fatto una cosa differente, a sostegno di questa tesi infatti si vedono che ci sono due documenti, uno di maggio e uno di ottobre, del 30 ottobre, in cui presuntivamente ovviamente solo quest'ultimo documento, quindi quello di fine ottobre, è stato specificatamente messo dalla questura e quindi proveniente dalla questura, ehm, è stato appunto eh, adottato dalla questura in, in fronte del, a fronte del tavolo pubblico di sicurezza che è quello appunto dell'estensione dell'ordinanza anti alcol. A sostegno invece di, eh, questo, di questa richiesta di provvedimento e quindi della riapertura della potenolizzazione di, eh, di Piazza dell'Immacolata c'è un documento proveniente sì dalla Questura ma che è in risposta ad una richiesta specifica del Municipio Secondo. Cioè il Municipio Secondo, per farla eh, un po' più semplice e per essere anche più comprensibile, il Municipio Secondo presuntivamente prima del 30 di maggio prima di maggio del 2018 ha richiesto comprensibilmente alla questura un quesito, cioè ha chiesto "Ma se io apro Piazza dell'Immacolata in San Lorenzo, aumenta la sicurezza?" e la questura su questa determinazione ha espresso parere favorevole. Ora a ben vedere, così messa con questa evidenza, non è una determinazione dell'ente competente in materia di pubblica sicurezza ma è semplicemente un'espressione di parere favorevole su un indirizzo politico su un indirizzo politico proveniente dal municipio secondo che è stata inserita all'interno di queste di queste risultanze e che è proprio perché essendo questo un indirizzo politico e non una determinazione dell'ente competente in materia di pubblica sicurezza mi viene da pensare che cioè mi viene da pensare mi mi rende forte il fatto che questa determinazione sia contestabile in questa sede, perché essendo un indirizzo politico, può essere, perché se fosse differentemente, se fosse stata invece un'autonoma determinazione della, della questura, così come l'ordinanza anti-alcol, c'era poco da, da sindacare. Non credo che quest'Aula avesse il potere di poter sindacare alcun che in tal caso, ma così non è. Quindi, a fronte di questa difformità da un punto formale ci permette, permette a quest'Aula, ed è questo che richiede questo atto, di valutare politicamente questa riapertura al traffico veicolare di Piazza dell'Immacolata. E dal nostro punto di vista, che è stato poi condiviso con la commissione appunto, mobilità o meglio gli interessati a questa problematica. Riteniamo, si ritiene, ed è quello che poi noi chiediamo con questo atto, eh, alla fine in cui appunto si, chiede, si impegna la sindaca raggiunta a valutare di non adottare definitivamente la prescrizione contenuta al punto 9 della nota eh, XY e conseguentemente a lasciare interdetto al traffico veicolare piazza del Macrona nel quartiere San Lorenzo. Questa è una richiesta che secondo me è un po'... Eh, come definirla... Eh, secondo me che porta indietro perché, ehm, perché la, la tesi su cui si fonda questa cosa è che se il traffico veicolare viene riportato all'interno della piazza eh, dell'Immacolata allora tutte quelle tematiche di sicurezza che comprensibilmente eh, oggi attanagliano e preoccupano la resident i, i residenti di San Lorenzo spariscono, cioè come per dire se una, su una strada passano le macchine allora gli spacciatori e il malaffare sparisce che è un po' contraddittorio e che assolutamente è in contrasto con quella che è la nostra visione politica di città e di mobilità, che invece va in, in direzione totalmente differente. A fronte di questo, a fronte di queste considerazioni, noi riteniamo addirittura, nonostante il parere favorevole che ribadisco e non cerco di nascondere, il parere favorevole della Questura, che nonostante poi ci sia la. la eh, il visto, il, il benestare della questura su questo tipo di adozione, io credo e noi crediamo che seppur questo provvedimento possa portare un giovamento in termini di pubblica sicurezza, noi crediamo che il giovamento in materia di pubblica sicurezza sia estremamente limitato, estremamente limitante soprattutto rispetto a quello che poi verrebbe sottratto al, al quartiere. In termini di vivibilità, in termini di socialità, in termini di, eh, di quartiere, di, di attività di quartiere stesso. Cioè se la pubblica sicurezza aumenta diciamo, da 1 a 10, 1, un miglioramento, noi crediamo che in termini di socialità e di vivibilità ci sia un, un impatto molto più forte. E questo viene confermato anche da un'interpretazione specifica di questi due di queste due note della Questura. Infatti, se si va a vedere bene, specificamente per il tavolo della Questura, la Questura ha prescritto esclusivamente l'estensione dell'ordinanza antialcol, Questo perché? Perché la Questura che insomma, immagino eh, sia eh, retta e sia, eh, eh, sia insomma, ci siano delle persone di esperienza che, che, che hanno affrontato più di una volta queste tematiche, hanno prescritto solo una cosa, perché sono state coordinate con gli altri otto provvedimenti e addirittura l'adozione di questo provvedimento, cioè la riapertura del traffico in Piazza dell'Immacolata, sarebbe estremamente impattante perché non è coordinato con gli altri otto provvedimenti che sono richiesti sullo stesso, sullo stesso quartiere. Ed è per questo che la Questura saggiamente ha prescritto e ha adottato e ha fatto suo l'unico provvedimento, cioè che è quello dell'estensione dell dell'ordinanza anti-alcol, che poi personalmente eh, anche questa è sindacabile, ma in questo caso, come abbiamo detto, questa è stata una determinazione della Questura, in, in, in quanto tale non sindacabile. Per questo motivo, appunto, noi a fronte del fatto che abbiamo dimostrato che questo presunto risultanza del tavolo della sicurezza è sindacabile e che viene sindacato in maniera assolutamente differente perché è contrario addirittura a quelle che sono le nostre linee programmatiche in materia di mobilità e di vivibilità dei quartieri, chiediamo appunto al Sindaco e alla Giunta di non adottare, perché ricordiamo che il provvedimento ancora non è stato adottato, il Gabinetto del Sindaco comprensibilmente ha chiesto all'ente competente, al Dipartimento competente, che è quello di mobilità, di adottare questo provvedimento. Ma come abbiamo detto, appunto noi richiediamo invece la non adozione di questo provvedimento, proprio per le ragioni che abbiamo spiegato. Poi mi riservo insomma, della dichiarazione di voto per esprimere, mi tengo per la precisazione delle conclusioni, del perché questo provvedimento, cioè la riapertura al traffico vigore di Piazza Immacolata, sia, o meglio, non aiuti anche quell'interesse pubblico che viene presuntivamente tutelato, cioè la pubblica sicurezza, con questo tipo di provvedimento. Grazie.